Isola dei Famosi, Bianca Azzè dopo Max Biaggi si consola con Filippo Nardi. Bianca Azzè dopo Max Biaggi, nel suo cuore che è posto per Filippo Nardi? La forte complicità prima della partenza per l'Isola dei Famosi. Una delle cose che in questi giorni sta molto divertendo i telespettatori dell'Isola dei Famosi pare sia provare a capire se, quando e tra quali concorrenti possa nascere una storia d'amore. Molti hanno già scommesso tutto su Francesco Monte e Paola Di Benedetto che, come mostrato nel Daytime di ieri, appaiono sempre più complici davanti le telecamere. Le attenzioni del pubblico da casa, però, non si sono concentrate solo sull'ex di Cecilia Rodriguez, Tanti, infatti, anche quelli che vogliono sapere se il ritiro all'isola dei famosi riuscirà a far superare a Bianca Azei la fine della storia d'amore con Max Biaggi, magari con un nuovo amore. Bene, a quanto pare quest'ultima ipotesi non sembra essere del tutto infondata, e a spiegare il perché è stato proprio il settimanale chi. Bianca Azei e Filippo Nardi? L'indiscrezione di chi? A rivelare quello che è successo dietro le quinte dell'isola dei famosi prima della partenza dei naufraghi ha pensato il chi. Il settimanale, nel suo ultimo numero, ha infatti avanzato alcune ipotesi, basandosi proprio su quanto visto durante lo shooting realizzato prima dell'inizio dei giochi. Le coppie che il giornale tiene principalmente d'occhio sono due, di Francesco Monte e Paola Di Benedetto e Bianca Tzei e Filippo Nardi. Questi ultimi due, per la precisione, sembrano avere molte cose in comune. Entrambi sono sbarcati sull'isola dopo aver chiuso delle storie d'amore che li hanno segnati molto e. Forse anche per questo motivo, la loro complicità iniziale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più all'interno del reality. Bianca Azei, perché è finita con Max Biaggi?. Dopo la delusione provata per la fine della sua relazione con Max Bianchi, Bianca Azzei ha dichiarato di voler partecipazione all'Isola dei Famosi per provare a ritrovare se stessa. Non è stato facile superare la fine della storia con il suo ex compagno ma forse, stando alle ultime indiscrezioni, le cose per lei potrebbero cambiare positivamente.